Linkin Park, 23 brani nella top 100 dei singoli venduti. Battuto il record di David Bovie. Dopo la morte di Kester Bunnington, un'incredibile ondata di emotività ha circondato i Linkin Park. Tutti sono tornati ad ascoltare le loro canzoni e questo ha permesso alla band di battere il record di vendite stabilito da David Bovie, anche lui dopo la sua scomparsa. Il duca bianco infatti nella settimana dopo la sua morte ebbe ben 21 canzoni in classifica. I Linkin Park hanno battuto questo primato arrivando a 23 canzoni nella top 100 dei singoli. Quella più in alto è stata Nung, del 2003. Ma in top 10 sono entrate anche in The End, al terzo posto, e AVI, il loro ultimo singolo, Vati e Edone. Traveling, di cui Coldplay hanno fatto una bellissima versione al pianoforte in un concerto negli Stati Uniti, Sommevere e Belong e Onemore League. Inoltre, i Linkin Park hanno piazzato anche tre album ai primi tre posti della top rock album's chart, Onemore Amore League, Hybrid Theory, il loro debutto, Correva lanno 2000, e Meteora.